Grazie Presidente. Mi rivolgerò a lei e lo faccio anche un po' ridendo perché mi fa sorridere vedere l'assessore Annaspare in questa maniera. Ormai praticamente come si muove affonda un altro po'. Ha basato il suo piano di riequilibrio finanziario su una valutazione che prima non esisteva, poi è più o meno comparsa questa tabellina. Solo che quando ci ha fatto una sorta di piccolo regalo, direi un gioiellino, ci ha dato questa email che, scambia, che si scambia credo con un suo amico, nella quale si legge una cosa fantastica. Questo amico dell'assessore, le dicevo presidente, tra l'altro gli scrive in un'email, praticamente ti ho preparato tutti gli atti di gara, che ti avevo già inviato, e anche la perizia, la possibilità di avere l'incarico sia per i primi atti che per la perizia anche partecipando alla gara io la trovo bellissima è quasi commovente tale così outing dell'assessore che ci ha dato l'email e forse dimenticandosi del eh, suo contenuto allora io chiedo a che titolo questo amico conoscente dell'assessore piacenti Dubaldi prepara gli atti di gara per questo comune visto che non c'è nessuna determina di affidamento come lo stesso assessore ci ricordava è fantastico ma scopriamo anche dell'esistenza di una perizia che questo amico dell'assessore ha fatto non si capisce a che titolo visto che la determina di affidamento al consulente esterno non c'è indubbiamente perizia impeccabile perché non mette in discussione la professionalità dello scrivente ma questa amministrazione non ha chiesto allo scrivente di fare una perizia, non gli ha chiesto una valutazione non gli ha chiesto neanche di fare gli atti di gara però eh, l'assessore Piacenti Dubaldi lo conosce, eventualmente gliel'ha chiesti ma soprattutto a che titolo richiede di avere l'incarico e di che gara parla questa persona che avrà tutto il eh, legittimo interesse a, a lavorare, a partecipare alle gare, ma non si capisce di quali eh, questa interlocuzione avrà grossi dubbi e io credo sia da stigmatizzare la disinvoltura con cui l'assessore porta avanti questo genere di interlocuzioni. Questo tanto per parlare delle ultime informazioni che eh, ci sono state fornite però ho già preparato un intervento sul piano di riequilibrio in generale. E quello che penso, che pensiamo di questo piano di intervento è che se anche ci viene venduto come un atto di responsabilità, il